fresh, o oh barna, tenta, maina, rap armata Come bombolette, spray, dinamite, le pareti, esplodiamone Ma non a diventare un martire Rompo la foto sulla mia lapide Porto rap dal fronte Rap porto dal fronte Per chi con emozioni alla vita risponde Per chi con apatia Alla vita so Ma se ne spate delle trombe Del giudizio universale Ritengo sia una questione personale Se un vizio può farmi del male Fine dei ma mai usato da un partito. Brigante sonoro, suoni rubo. Da i pezzi, chi è il mio povero? Pitta, nutra due zin. Da battaglia come un fucile a doppia canna. Spariamo sulla gente che si scanna per un pezzo. I pane con un pezzo, fumando sala d'eroina. Uccansuma, gare tipo comunitaria. Fine che postero malaria. Terrimina no, papeschi, tam, no, peschi, tambuina senza già sa più po' che sto, sembra più un cazzetto. Ma che no, ne ho io, non mi ho permetto di buoni propositi. Insieme a loro, pompa, Nello scontro il mio arsenale se è escluso sullo sfondo. Questo mondo di letame non c'è più niente per sperare. Ripida la vita tra baratro e salita. Fra barbari in politica, la mafia che ci giudica, la grana che ci ostacola. Tra la gente senza sogni che ora platera, Per ogni donna stuprata, per ogni vita mutilata, rapa poce armata. Il mio tamburo nell'oscuro Armo il cane mentre il calibro taglia l'aria come scure Pronti all'assalto per affrontare le paure Carico, Todio le rime per puntare al vostro cuore Senza timore, zero rancore Questa ora per Falcone perché è morto con onore Un'altra per favore, se ricarico il dolore Punto contro questa Italia Che ha perso il suo valore Maraduzio